Capita talvolta di trovare nelle pagine web un QR code, questa piccola immagine qui. Con Google Chrome, l'estensione QR Reader beta, aggiunta allo stesso, possiamo col tasto destro leggerne il contenuto. In questo caso un indirizzo web.